Ciao ragazze, bentornate nel mio laboratorio incasinato <ride> come sempre. Scusatemi, non l'ho riordinato. Um, oggi mi vedete vestita a festa come un confettino con questa magnifica rosa, non è vero? Uh, di cui presto vi parlerò. Non per parlare di tutorial, neanche per shopping creativo e tantomeno per presentarvi i nuovi aggeggini stratosferici che ho trovato in giro per il web. Ma sono qui perché eh, vorrei portarvi in un mondo fantastico, un mondo fatto di sirenetti barbute e bambole vittoriane, di topolini magici e di abiti fiabeschi. Un mondo fatto di di magia, fanciullesco, fiabesco, fatto di polvere di stelle e si sa che quando si parla di stelle io sono sempre in mezzo. Eh, oggi vi porto a conoscere un mio amico creativo, un creativo tutto tondo come la mia amica Simona, una di quelle rare persone che veramente dal niente creano magia. Oggi vi presento Marcelo. Ciao Alessia. Ciao Marcello e benvenuto qui sul mio canale sono davvero onorata e felicissima che tu abbia accettato questa intervista e soprattutto sono felice di farti incontrare le mie stelline, come le chiamo io uh, se ti va partiamo subito uh, hai voglia di parlarci un po' di te? chi è Marcello? chi è Marcello? Mm. Marcello è un bambino che è cresciuto ma non ha perso la sua creatività la sua... I suoi sogni e principalmente la sua voglia di vivere sempre nel mondo delle favole. Questo è Marcello, questo sono io. Quando hai cominciato a creare? Sinceramente, da quando mi conosco per persona ho iniziato a creare già. <ride> da piccolo proprio. Mi ricordo che mi piaceva tanto disegnare, mi piaceva i giochi creativi, i giochi di costruire. Volevi dare un regalo bellissimo al marcerino piccolo? Hm? Era solo regalare un po' di fogli e alcune matite colorate o penarelli che la festa era realizzata già. Quindi da piccolo so che, che la, la creatività fa parte della mia vita. Da che cosa è partito questo tuo impulso creativo, questo mondo fanciullesco? Sin da piccolo eh, mi piace tantissimo eh, vedere queste trasmissioni di favole, di... non sono quel cartone animati, non solo se devi guardare, mi piaceva tutte quelle trasmissioni, che io imparavo qualcosa, che le persone disegnavano, mi piaceva tanto questo, mi piaceva leggere i libri di, i libri di favole, fino adesso io colleziono anche i libri di favole, e io credo che questo mi ha impulsionato, questo mi ha dato tutti questi input in questo mondo delle favole. La cosa bella è... E che leggere questi libri, vedere queste trasmissioni, è stato solo il primo input. Dopo di questo ho iniziato a creare tutto da me stesso. Da giovane, proprio molto giovane, io già iniziavo a creare il mio mondo, creare i miei personaggi, le mie storie. Qual è stata la tua prima creazione? La mia prima creazione? Mm, io mi ricordo che da bambino siamo andati a una fiera, dove vendevano tanti elettrodomestici prodotti di artigianato per falegnami, tanti tanti attrezzi che vendevano in questa fiera. e mi ricordo che c'era un angolo enorme dove tagliavano legno e le persone potevano prendere legno tagliare e portare a casa ho trovato a terra un cuoricino non era tan bello, era un cuoricino proprio eh, estirato così, un lunghissimo, magro stranino quel cuore ma mi ricordo che ho preso quel cuore e ho chiesto alla mia mamma di portare a casa dopo ho disegnato un paliacino dentro di questo, di questo cuore e è rimasto tutta la vita in quella casa mia mamma amava quel, quel paliacino e per me è il simbolo della prima creazione dopo ricordo di, mi piaceva tanto eh, giocare con le marionette fino ad oggi, colleziono marionette pure io realizzavo questi teatrini ma ho realizzavo pure il teatro con le tende, scenari eh, non so questo è il mio gioco preferito dopo più grandi eh, mi piaceva realizzare le decorazioni per le feste dei miei cugini e davvero una carta crespa intera per realizzare neanche in mezzo metro di ricci immaginate quante riccio facevo <ride> quindi da sempre, da sempre mi è piaciuto creare e io credo che queste creazioni già da bambino Possono, io posso vedere come le mie prime creazioni hai una creazione del cuore quella che ti è riuscita di più o a cui sei particolarmente legato? difficile questa domanda perché io sono legatissimo alle mie creazioni tanto che io non vendo e è stato difficile regalare una che ho fatto un sorteggio poco tempo fa e è così come io realizzo tanti, tante opere diverse con tecniche diverse eh, io so che non riuscirò prestissimo a, a fare un'altra uguale o del stesso genere per questo voglio conservare tutte forse i topolini sono alcune delle mie creazioni che sono più legato perché sono stati proprio i primi personaggi che, che hanno avuto successo su internet, sulle persone che seguono i miei, i miei progetti ma sinceramente dal piccolo disegno che realizzo fino alla, al progetto più grande sono legato a tutti, tutte le, tutte le mie opere Ti ho visto usare tantissime tecniche sul tuo canale eh, dalle illustrazioni, eh, al cucito, quando mi hai mostrato il bellissimo abito di Alice eh, ai cappelli, tipo quello del cappellaio matto ehm, al fimo, ai dolcetti e anche la tecnica particolare che hai usato per fare i tuoi magnifici topolini ehm, hai una tecnica particolare che preferisci oppure le usi tutti indistintamente? no, non ho una tecnica che io preferisco, anzi quanto più diverse le tecniche per me meglio ancora come il mio, uno dei miei obiettivi con questo progetto by Marcello è presentare diverse soluzioni alle persone, facili e con un effetto bellissimo io cerco di, di creare o di cambiare le soluzioni presenti e anche per una varietà so che è un po' strano questo, perché sempre per esempio la persona io lavoro con cucito, eh, quindi cucito, cucito, cucito io lavoro con carta, faccio solo carta no è una che mi annoia fare sempre la stessa cosa, ma io devo, per, per essere felice, per essere soddisfatto, sempre trovare nuove soluzioni, anzi quando io realizzo o ripeto una tecnica, anche se è un'opera un diversa o anche un lavoro diverso, eh, non sono tanto soddisfatto se non cambio qualcosa. E la cosa più bella è poter condividere con voi tante soluzioni che so che cambiano anche un pochino la vita di queste persone. Per esempio, quando ho creato il video delle corone, mi ricordo che era una soluzione che era un po', non era normale. Vedete, corone di carta o di cartoni o di cartoncino realizzate così... E ho presentato già ci sono alcuni anni e so che fino adesso so che alcune persone vendono e guadagnano con questo, questo mi riempie il cuore e mi fa molto felice perché so che almeno ho lasciato un, un piccolo seme nel cuore di questi artisti Marcelo, eh, tu sei un accademico della tecnica quindi un purista uno di quelli che usano eh ciò che hanno studiato, quindi la tecnica pura, oppure come me sei uno che eh, prende spunto dalla tecnica e poi sperimenta strada facendo? No, credo che mai utilizzo la tecnica pura, anche perché eh, fare quello che tutti già sanno fare, già conosco non ha un senso di insegnare quindi io cerco, io esperimento tantissimo, io condivido 100%, senza segreti, senza senza nascondere niente, è così che mi piace, condividere le mie sperimentazioni. Quindi questa è la sfida, trovare nuove tecniche, sperimentare, mettere un po' del mio e condividere con tutti voi. Hai voglia di parlarci dei tuoi progetti futuri, ovviamente se possiamo saperli, e dei tuoi sogni? Progetti futuri e sogni. Iniziamo con i progetti futuri. Uno dei miei progetti sono i libri. Da più di 10 anni, io posso dire 14 o 15 anni già, ho scritto il primo libro per bambini e ho alcuni testi già pronti, in portoghese, in inglese, in italiano in espanolo, e in spagnolo, che hanno delle, delle storie bellissime per bambini. Anche per adulti, come ho sempre detto, un adulto che mantiene il bambino dentro di sé ha la stessa passione di un bambino. E uno di, questo, di questi progetti è illustrare questi libri e pubblicarli più presto possibile. Vediamo. Certo, se trovo un bravo editore, le persone che possono anche eh, valorizzare questo mio lavoro, sarò totalmente a disposizione, molto felice con questo parlando di sogni, mm. sogno diciamo che è un progetto un po' più grande, sogno è un progetto che, che arriva alle stelle, diciamo così, no? Un sogno per me sarebbe avere una trasmissione in tv o anche che questo mio progetto su YouTube o anche su internet cre possa crescere tantissimo e arrivare a tantissime persone, perché tante persone a volte non capiscono quando quando parlo con loro dei, dei miei progetti per esempio dicono ah tu potresti fare workshop fare classi fare il maestro o mettere insieme 20 30 bambini 100 bambini chi siano e insegnare quello che insegni, io dico su internet io posso utilizzare questa magia, queste favole, io posso anche arrivare a migliaia di persone, non solo bambini, e, e aiutare queste persone. Questo è un, un piacere, questo è, un, non so, questo è uno dei miei sogni, forse il sogno più grande. Un altro sogno che io posso dire, perché oggi vedo che è un sogno, è vedere le persone, gli artisti, gli artigiani, un po' più uniti, un po' più tolleranti, un po' più pensando in crescere insieme agli altri. È molto difficile in giorni come oggi, che viviamo questo capitalismo, questa velocità, questo internet che è tutto veloce: si fa una cosa oggi, domani non c'è più. Di trovare tanto cuore. È difficile, ma non è impossibile. E quando una persona sente io parlando così, può dire: Ma vedi questa persona che ha, solo non solo, è chiacchere, sono chiacchiere, sono. Sono parole vuote, ma quando la persona mi conosce o accompagna tanto il mio lavoro sa che io sono così. Io credo che solo si cresce insieme. Solo si cresce quando tu guardi l'altro crescere e sei felice anche con, con il successo altrui. Da che cosa trae ispirazione, Marcelo? L'ispirazione. Eh, L'interessante è che tra i progetti che non ho parlato, ma futuramente parlerò di più, è questo spettacolo del mondo di Marcello, e uno dei soggetti che ho tratto in questo spettacolo è l'ispirazione. Io parlo che io cerco ispirazioni in tutti i posti intorno a me, io cerco l'ispirazione, interazioni fra me e te, cioè tutto mi ispira, mi ispirano la natura, le persone, vedendo un bambino giocare, eh, guardando un un semplice, non so, un disegno, una illustrazione piccolina, una farfallina, un... del più piccolo al più grande mi, tra, mi può portare a ispirazione, e anche voi, so che il problema delle ispirazioni è che le persone non sono abituate a guardare come ispirazioni, guardano come cose scontate, eh, guardano come, come cose, non so che non valgono tanto, per questo, se guardiamo il mondo, con gli occhi di un bambino, le ispirazioni, è qua, è solo guardarla e utilizzarla come ispirazione per le nostre opere. Per questo, che nello spettacolo, quando io canto questo brano che si chiama Cerco le ispirazioni, io voglio che tutti cantino insieme e cap devono capire che l'ispirazione sta a no attorno a noi. È solo trovare e utilizzarla. Lascia un messaggio alle mie stelline e a tutti gli amici creativi, ovviamente un consiglio Stellini di Alessia tutti gli stellini creativi tutti i miei amici È un messaggio io credo che ogni giorno io lascio un messaggio alle persone che mi seguono sulla mia pagina o anche i miei video che è questo di crescere insieme agli altri e cercare di creare il massimo, massimo di bellezza al mondo il mondo ha bisogno di più bellezza di più tolleranza e di più amore io credo che Insieme possiamo eh, aggiungere questa, questa sfide della nostra vita Insieme possiamo farcela Un consiglio uh, Sinceramente seguite il vostro cuore Il nostro cuore mai si sbaglia Il cuore è quello che quando dobbiamo fare una cosa che non è, non è giusta È il primo che dice mm, Sarà che è bello, sarà no il cuore ti dice quando devo, che cosa devo fare, questo o quell'altro, il cuore dice no, fai quello, segui il cuore, se seguiamo il nostro cuore tutto sarà bellissimo, dimenticando totalmente il giudizio altrui, cosa vanno a pensare gli altri, cosa quelle persone va a dire o va a rispondere, no, se la persona ti ama, se la persona eh, ti rispetta come tu devi rispettarla, tutto sarà bellissimo e tutto sarà equilibrato E è questo che ci serve Marcelo, io ti ringrazio tantissimo Se ti va, puoi farci fare un giro nel tuo laboratorio O comunque dove crei? Nel tuo mondo? Ah! <ride> Tante persone già mi hanno chiesto un, un tour per il mio laboratorio Per il mio eh, atelier, come lo chiamo E per le foto già avete visto qualcosa E' è così Oggi questo tour io non posso promettere perché sta, devo, ho tanta cosa da aggiustare ancora e quando il canale eh, inizierà a crescere un po di più io prometto non so quando ancora ma sarà realizzato un, un tour specialissimo per voi c'è tanto da vedere tantissimo comunque come ho parlato di creatività come ho parlato di, di bellezza e eu vou apresentar-lhe um O del meu mundo. Vou apresentar-lhe um personagem que eu criarei em um dos meus livros, que prestíssimo serão ilustrados e publicados. E é assim: Lei é um personagem que já apresentaram a alguns, alguns bambini. É uma regina, que eu la chamo La Regina Parruquela c'è tutta una storia che un giorno eh, vi presenterò questa storia e lei eh, fa parte dello spettacolo anche e lei insegna ai bambini l'eleganza insegna la civiltà insegna come comportarsi con le persone e in società chic come lei solo, solo lei è regali ed educata così quindi io voglio presentarvi la mia regina la regina Parrucchella e facciamo lei mandare a voi un, un piccolo saluto la città diventa bella, più brillante Regina. di una stella. E per questo ascoltiamo Marcello. cosa Marcello? Regina, dobbiamo parlare con queste persone. Hai visto mm? quante stelline amiche di Alessia e i nostri amici sono qui aspettando per un nostro saluto? Di persone stai parlando Marcello? Non vedo nessuno qua. Ma sì, non siamo da soli. Oh, oh! Quante persone! E tu non mi dici? Sono svegliata senza parruccheria! Sono, senza, sono bella, mi bellissima, Mi strascio! Oh! Oddio, che faccio? Hai fatto bene i capelli! Sì, i capelli ossi, sono belli! Mm, il mio trucco è bello pure! Ok! Adesso oh, dobbiamo oh. parlare con loro, dare un bel messaggio! Mm, posso parlare tanto di educazione, di civiltà, di nobiltà. Regina! Voglio... Oh, oh, oh, oh, oh. Questo è Bai Marcello, non è by Regina Parrucchiella. La stessa cosa, mi hai creata tu? Sì, ti ho creato. C creata? Comunque, papà! No, <ride> ma chi papà? <ride> chi papà? Ho una figlia di questa, questa grandezza, questa altezza, più di due metri. Due metri di pura mobilità, glamour. Regina, sei Sono bellissima. Chic. E adesso sono educata. Educata, come ho detto a loro, educata, quindi mandiamo a loro un bellissimo messaggio, mm. un bel saluto, mm. e parlo con una cosa di te a loro. Devo dire che sono onoratissimo di essere qui per insegnarvi tante cose, tante cose belle, tante educazioni, tanta arte, Oh, non so più cosa dire. Certo, Degina, Ma non è per Dio raccontare tutta fa... la tua storia, non è per raccontare è tutta la storia, non è per Io raccontare tutti i, i tuoi pregi, dare l'aula di etichetta Come adesso. No? Etichetta? È sempre etichetta. Sì, facciamo un bellissimo saluto, tanto Alessia quanto Stellini e tutti gli amici, certo? Prima tu. Ragazzi, iscrivetevi, perché io voglio essere qui in questa trasmissione sempre, così lui mi invita. Anche io vi mando un saluto enorme, e non solo della regina, ma anche di tutto il mondo di Marcello. Perché sapete, qui nel mondo di Marcello, mm. noi impazziamo in un momento preciso del giorno. Sai che momento? Mom il momento, momento del, del tè! tè. Chiamiamo i nostri amici. Sì, chiamiamo venite tutti. Venite ragazzi, venite. Venite a prendere un tè. Oh, è bello. Io davvero sono. Non so come ringraziarti, sei stato veramente carino, gentile. Ehm... Come sempre. Ehm... Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ma... Facebook e Instagram spero che questo video vi sia piaciuto ciao Alessia, ciao Stelline, ci vediamo alla prossima baci e abbracci ci vediamo alla prossima Ora, del Tè ragazzi io vi lascio tutti i link di Marcello qui sotto nell'info box andatelo a trovare perché è davvero una persona speciale e merita, merita di crescere io vi mando un bacione, eh, vi do un abbraccio grosso, un saluto a Marcelo, a Fedora e al suo magico mondo e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!